Un cordiale saluto dalla redazione di Arezzo TV, benvenuti al nostro consueto appuntamento con l'informazione in apertura. La cronaca è stata investita ed è morta sul colpo una donna di 50 anni nell'aretino. L'automobilista non si è fermato ma i carabinieri lo hanno trovato nel giro di poche ore. L'uomo che abita nei pressi è stato identificato e dovrà rispondere dell'accusa di omicidio stradale. Ce ne parla Chiara Sadotti. Sì, era sui marcedini, dice stava entrando in casa e eh, poi nulla, poi. Stava presa dai di dietro, sicuramente. Non si sono fermati, sono andati via. È stata travolta ed uccisa da un pirata della strada, vittima del drammatico incidente, una donna di 50 anni. Il responsabile è stato preso poco dopo, non lontano dai carabinieri. È successo questa mattina a Vaggio, frazione del comune di Castelfranco Pian di poco prima delle 10, in una delle principali strade del borgo, via del VAR. Insomma, sono paesini piccoli, quindi eh, voglio dire che sono tutti scossi. La cinquantenne è stata travolta davanti al cancello della propria abitazione. Immediatamente è stata soccorsa, ma per lei non c'è stato nulla da fare. Inutili, disperati tentativi di rianimazione dei sanitari del 118. La donna è morta poco dopo l'incidente. Dopo il fatale impatto è scattata subito la caccia al responsabile, che è durata poco. L'auto, una Opel, è stata infatti ritrovata a poca distanza con una gomma squarciata. Se ne sarebbe accorto un vicino. L'avrebbe sì, inseguito. L'avrebbe la seguito e l'avrebbe fermato. Però lui ha detto non ha fatto niente. L'uomo, un 55enne valdarnese con precedenti per guida e stato di ebrezza, è stato arrestato. Dovrà rispondere di omicidio stradale pluriaggravato. Dopo l'arresto è anche stata sequestrata l'auto con cui l'uomo ha investito la cinquantenne. Ancora cronaca, in occasione dell'ultimo incontro casalingo disputato dall'Aquila 1902 Montevarchi contro l'Alessandria Calcio, la Polizia di Stato ha denunciato un 48enne montevarchino colpito da Daspo. L'uomo, nonostante il provvedimento emesso dal questore della provincia di Firenze valido fino al giugno del 2024, è stato notato dal personale del commissariato di Montevarchi proprio sotto la curva ospite a inveire animatamente contro la tifoseria piemontese. Per questo è stato denunciato secondo la normativa sulla violenza negli stadi. E ci avviciniamo al primo maggio, festa dei lavoratori. Noi abbiamo sentito il presidente provinciale dell'ANMIL. Meno morti sul lavoro, confermano i dati, ma più denunce di malattie professionali. Ascoltiamolo nell'intervista con Greta Settivelli. Per quanto riguarda l'Italia diciamo, c'è stato un calo del 25%, 25,5% per la precisione, e su quello che riguarda le denunce degli infortuni sul lavoro. In, in contrappeso però a questo eh, è aumentato invece quelle che sono le denunce per, per quello che riguarda le malattie professionali e quelle sono aumentate del 25,1% in questo trimestre perché stiamo parlando solo dei dati che riguardano gennaio, febbraio e marzo e eh, quindi noi ci occupiamo in questo momento solo di questi mesi e quindi vanno presi sempre con le pinze chiaramente perché non sono dati veritieri di tutto un anno però ci danno sicuramente delle indicazioni per esempio vediamo che comunque eh, sono aumentate per esempio le morti per quello che riguarda l'itinere, cioè l'andare al lavoro, sono aumentate del 13%. In Toscana anche rimangono costanti come a livello nazionale. Importante è anche la fascia d'età che noi vediamo da questi dati. Eh, sono tutte in diminuzioni, sono aumentate per assurdo le età che invece dovrebbero essere quelle eh, più. Meno a rischio, diciamo, che sono gli under 20, invece sono aumentati tanto, del 28%, e sono aumentati anche addirittura gli over 74%. È una partita, quella della sicurezza nei luoghi di lavoro, che si gioca indubbiamente tutti insieme. C'è una proposta a livello nazionale proprio da parte di ANMIL. L'INAIL è, è l'istituto appunto che si occupa, della sicurezza del lavoro, ma si occupa appunto degli infortunati e di quello che è l'assicurazione sì. a tutti gli effetti. Certo, assolutamente. In quello che assicura quindi tutti i lavoratori, è sempre in attivo. Sono anni che è in attivo, si parla addirittura di più di un miliardo di attivo. Accidenti. Ora, noi la nostra proposta è appunto quella che poi diceva anche lei, cioè perché noi usiamo una parte di questi soldi? Non dico tutti, perché. Sicuramente una parte andrebbe dedicata magari a rivedere un po' le rendite degli infortunati o comunque delle vittime del lavoro, una parte sicuramente però va dedicata alla formazione appunto nelle aziende, magari incentivandole, magari cercando di dare supporto, come diceva anche lei economicamente, eh, a supporto di queste spese che le aziende hanno. Primo maggio di presidio, si festeggia costituzionalmente la nostra festa e si lotta per il nostro posto di lavoro con dignità, determinazione da lavoratrici e lavoratori, da gente onesta. Così i lavoratori della FIMER per i sindacati CGL, CISL e WILL annunciano la manifestazione del 1 maggio davanti all'azienda che rischia il fallimento e che ha all'attivo oltre 270 dipendenti. La manifestazione ha il patrocinio del comune di Terranova Bracciolini e vede la partecipazione delle amministrazioni del Valdarro. Il ritrovo è previsto per le 15:30 del primo maggio nel piazzale Fimer. In caso di maltempo l'iniziativa si svolgerà nella sala del Consiglio comunale di Terranuova. Al termine ci sarà un concerto plug and play. E sarà un primo maggio di commemorazione, riflessione e aggregazione anche per le ACLI di Arezzo. L'associazione aprirà la festa dei lavoratori con l'ormai consueta visita all'archivio di Stato dove alle 9 sarà promosso insieme alla MCL un simbolico momento in memoria delle vittime sui luoghi di lavoro. Un luogo simbolo, quello dell'archivio di Stato per Arezzo dove persero la vita nel 2018 due dipendenti a causa di una fuoriuscita di Argon e ci sarà una nuova iniziativa di beneficenza in memoria di Elenia Rapini la ventinovenne che perse la vita in un incidente stradale nel novembre del 2019 vediamo una nuova iniziativa di beneficenza in memoria di Elenia Rapini, la 29enne che perse la vita in un incidente stradale nel novembre del 2019. Sì, La scena in beneficenza ci sarà sabato 13 maggio presso il circolo di Patrignone, quindi colgo già l'occasione fin da adesso di ringraziare il presidente del circolo eh, che ci ospita in questa bellissima location e tutto il consiglio del circolo. Quindi un ringraziamento uh, al Circolo di Padrignone. E la serata sarà in beneficenza, il ricavato de... della serata sarà devoluto allo scudo di Pan, il gattile di Arezzo, quello più lo scopetone eh, Durante la serata ci sarà una musica di intrattenimento. Quindi è una scena in beneficenza del ricordo di mia sorella, per ricordare la figura di mia sorella a, do... a... a più di tre anni dall'incidente stradale in cui perse la vita tragicamente. Con un'occasione per ringraziare anche il Sangria Party di Griscena, il gruppo di ragazze che ci danno una mano per l'evento, in particolare l'amico Salvatore Carcavallo che collaborano a noi, insieme a me, appunto per la riuscita di questa, di questa manifestazione. E, niente, vi invito tutti a partecipare, sabato 12 maggio al Circo Il Patrignone, potete iscrivervi, eh, ci sono i numeri di telefono su, sulla locandina, sulla pubblicità o se no anche contattando direttamente quel circolo, il presidente del circolo. La giovane stava andando al lavoro con la sua autos, percorreva la strada di Ristradelle in direzione Arezzo e all'improvviso un SUV che veniva in direzione contraria, guidato da un 49enne aretino, invase la sua carreggiata, Elenia morì sul colpo. Il 49enne nel processo di primo grado è stato assolto, il legale del padre e del fratello, Francesco Valli, ha ripercorso nel documento indirizzato alla Corte d'Appello quanto emerso nelle perizie di parte eseguite durante il procedimento di primo grado grado adesso si attende che l'udienza venga fissata. Facciamo subito dei rilievi al Tribunale che purtroppo non si è preso in considerazione. A seguito della soluzione, poi il dottor Rossi, il capo della Procura di Arezzo, sul nostro impulso, sulla nostra insistenza, ha proposto l'appello. Quindi adesso siamo ancora in attesa che l'appello venga fissato presso la Corte di Appello dal momento che a seguito della pandemia c'è stato un. Tempo. Enorme ritardo nella trattazione dei processi. E comunque, eh, da notizie assunte presso la Corte, nel 2024 si dovrà tenere questa udienza, che è udienza con la, con la, la quale speriamo che i giudici di secondo grado riformino la sentenza e condannino questo automobilista per, eh, per la pena di, di giustizia. Ancora una commemorazione si terrà giovedì 4 maggio alle 14.30 a Siena la presentazione del premio di studio intitolato alla memoria di Federica Cannetti, studentessa castiglionese dell'Università di Siena, iscritta al corso di laurea in ostetricia, tragicamente scomparsa lo scorso ottobre in un incidente stradale lungo la regionale 71. L'iniziativa si terrà presso l'aula magna del Palazzo del Rettorato a Siena. In memoria di Federica, la sua famiglia si è fatta promotrice di una raccolta di fondi che ha permesso l'istituzione di un premio di studio annuale per otto anni, Rivolto a studentesse e a studenti del corso di laurea in ostetricia desiderosi di implementare le proprie conoscenze e competenze professionali in contesti difficili e con risorse limitate. E a Castiglion Fiorentino è partito il maggio castiglionese che come da tradizione ha preso il via con la tradizionale apertura di Porta Fiorentina. La città si mette in mostra con i suoi rioni, il mondo associativo e il mondo scolastico, ha ricordato il primo cittadino Mario Agnelli. Tutta la città si mette in moto in vista dei tanti appuntamenti previsti da oggi al prossimo mese di giugno. Tra i presenti all'inaugurazione il prefetto Maddalena De Luca. E rimaniamo in Valdichiana perché proseguono a Cortona le iniziative di avvicinamento alla grande mostra dedicata al Signorelli che si celebrerà a giugno. Ieri nella chiesa di San Francesco è stata inaugurata la mostra documentaria dedicata al grande artista che proprio lì fu sepolto. Il servizio. Questa è la chiesa dove Luca Signorelli, proprio con il suo testamento del 1523, chiede di essere sepolto. È nella chiesa di San Francesco a Cortona che Luca Signorelli, come da sua volontà, fu sepolto nel sepolcro dei suoi antenati. È stata quasi, così con certezza individuata, quella che potrebbe essere la cappella della Udesi, dove secondo il testamento che abbiamo ritrovato del Signorelli, lui ha deciso di essere sepolto. A 500 anni dalla morte Cortona celebra Luca Signorelli, tra le iniziative nella città natale del pittore anche la mostra documentaria La Chiesa di San Francesco da Fratelia a Luca Signorelli. Questa è la chiesa dove nel 1245 Fratelia da Cortona, uno dei primi compagni di Francesco e Ministro Generale dell'Ordine, deposita quello che è ancora oggi una delle reliquie più importanti della vera croce che lo stesso Fratelia aveva ricevuto ricevuto in dono in Oriente nell'ambasceria che lui stesso aveva effettuato per conto di Federico II. Il comune di Cortona dona quindi il terreno a Fratellia per la costruzione di questa chiesa che diventa una sorta di santuario cittadino. Nella mostra si ripercorrono le vicende relative alla sepoltura di Luca Signorelli nella chiesa di San Francesco, dal momento della morte dell'artista sino ai tentativi fatti tra fine 800 e inizio 900 per cercare la tomba dell'artista cortonese, tentativi che purtroppo non hanno avuto esito positivo. Normalmente dicono che la speranza è l'ultima a morire, ma lo troverei abbastanza complesso e difficile. La mostra vuole anche valorizzare le opere che Signorelli ha realizzato per la Chiesa di San Francesco. Dipinge sicuramente almeno tre tele che oggi si conservano nel Museo Diocesano di Cortona, tant'è vero che appunto questa mostra viene realizzata in collaborazione con il patrocinio della Diocesi di Arezzo Cortona Sansepolcro, eh, che oggi conserva queste tele che sono però in questa mostra eh, riprodotte, eh, con una buona fedeltà anche diciamo così, di stampa, per permettere al visitare, di eh, almeno ricostruire visivamente quella che originariamente era appunto la chiesa di San Francesco al tempo di, di Luca Signorelli. E a causa delle previsioni meteo non favorevoli l'amministrazione comunale di Cortona, Confesercenti e il Consiglio dei Terzieri hanno deciso di rinviare proprio a Cortona la fiera del fiore e del rame prevista per domani e per il primo maggio nel centro storico. La manifestazione sarà poi recuperata domenica 7 maggio. Rispetto alla programmazione di eventi del ponte della festa dei lavoratori restano confermati a Cortona le altre iniziative. Si tratta del concerto della banda giovanile domenica 30 aprile alle 17 all'interno del Teatro Signorelli, il raduno nazionale Vespa Club lunedì 1 maggio alle 12 nel centro storico e il GP Città di Cortona Trofeo Val di Pierle lunedì 1 maggio alle 15 a Mercatale. E si è conclusa la stagione concertistica a Retina con una bella serata in compagnia dell'Orchestra della Toscana diretta dal maestro Roberto Abbado. Vediamo.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 E fino al primo maggio proseguono le visite guidate alla Casa e Museo Ivan Bruschi. Il servizio.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 e l'antiquariato in giro per l'Italia e adesso passiamo alla pagina sportiva viva soddisfazione per Paolo Indiani confermato alla guida dell'Arezzo Calcio per due anni il mister pensa al futuro e intanto domani c'è l'ultima gara casalinga della stagione al comunale arriva il Trestina il punto è vero l'età ha intenzioni buone, ha intenzione di, di consolidarsi in l'anno prossimo e poi l'anno successivo ho tentato di fare qualcosa di più importante, ma lo sapevo insomma, c'era bisogno di, di, di incontrarsi, è stata praticamente più, più o meno una formalità. Che cosa le ha detto Giovannini, che cosa le ha detto il Presidente, ecco, anche da un punto di vista umano, eh, avere un attestato di fiducia come questo, un contratto di due anni, no? che cosa significa per lei? Eh, tanto, eh, tanto era quello che mi aspettavo, era ovvio, eh, perché credevo di meritarmelo, e eh. da parte loro sono rimasto molto contento che, me che mi abbiano dato questo attestato di fiducia enorme. Che Serie C pensa di ritrovare l'anno prossimo, mister? E, e soprattutto le chiedo se è contento di lasciare questa Serie D che è un po' vissuta soprattutto da Arezzo come un inferno. Beh, il calcio professionista è un'altra cosa, non c'è un breve dubbio. Eh. Il calcio professionistico ho troppo più, più soddisfazioni, tutto dai, tutto perché fa questo lavoro ritrovarsi un'altra volta professionisti credo per l'Arezzo, per me e per tutti sia molto molto bello. Ora che abbiamo messo diciamo, nero su bianco, posso chiederle se qualche sirena aveva cantato, se da Livorno l'avevano chiamata, se l'aveva chiamata qualche altra società, se ha avuto la tentazione di andare, mister, oppure... Ma no, ehm, io ero la tentazione, eh, non credo proprio, la tentazione, eh, è chiaro, eh, aspettavo, mi disse in trasmissione lunedì. Eh, di aspettavo di, di incontrarsi di chi eh, come si dice attestato di fiducia alla società è eh, chiaro. Eh, io praticamente ecco, eh, più o meno volevo questo con eh, ovvio, programmi di conseguenza le chiedo anche qualcosa sulla partita di domani perché è una partita eh, che per il trestina vale molto e le domando con quale testa, con quale spirito ci arriva l'Arezzo, anche in relazione all'ultima sconfitta con il Tau. Io mi auguro che, che l'ultima sconfitta di Tau ci abbia cioè, uno, una pur minima reazione, bisognerà averla. No? È chiaro che continuiamo a giocare con, con elementi che hanno meno minutaggio, come abbiamo fatto domenica la Tau, credo anche domani giochiamo con più quote. E... Ed è necessario, ma credo giusto sia, anche perché ci sono delle defezioni fisiche, però come non abbiamo perso apposta là, ragazzi, perché è chiaro, la cifra è brutta, è enorme, però la partita la prima occasione del gol, la seconda è a rigore in 10, insomma, non abbiamo fatto apposta là e non faremo apposta domani. È chiaro che quando i giovani squadra hanno l'obiettivo di salvarsi, lei, sei. sicuramente loro hanno più te, però da qui a, a perdere apposta assolutamente. Cercheremo di mettere in campo quello che abbiamo, come volevamo fare anche domenica. Mancheranno Lazzarini e risaliti per squalifica, mister è chiaro se ci sono anche altre defezioni. Sì, sì, ci sono, Settembrini semale è allenato, Gaddini lo stesso, Gaddini praticamente ha finito, è chiaro. Capito, sì, ci si dimentica anche di questo, insomma, anche domenica scorsa era più o meno la stessa situazione di oggi, eh. ecco, l'unica cosa è che mi unzola per, per lo sport e per il rispetto dei campionati è che affrontiamo, abbiamo affrontato domenica i, i Tau e, e domani i Tresti hanno la stessa più o meno situazione di rosa, più o meno. Ecco, non è che abbiamo fatto eh, differenze, diceva David Tau gioca tutti i ragazzi e con ecco, i Trestina gioca tutti i titolari. Assolutamente, è la stessa più o meno situazione di domenica scorsa. Posso chiedere un approfondimento su Gaddini, che è stato un giocatore importante in questa giorno di ritorno e poi negli ultimi due mesi ha giocato solo uno spezzone con l'ostiamare. Ecco, come sta e che tipo di prospettive ha davanti adesso? Bisogna trovare che ha, eh, è, persi, eh, bisogna trovare che ha è, è difficile sta diagnosi, non c'è di... di, di è chiaro, bisognerà girare tutta Italia, se non basta nemmeno di mondo. Io credo sia un giocatore importantissimo anche in prospettiva futura. Bisogna trovare la diagnosi con questi mal di schiena, non c'è verso di mandarglielo via. Eh, un giocatore che ha fatto 8 gol in 720 minuti, mi sembra più o meno, ma di questi 720, come ho già detto, la metà l'abbiamo forzata noi, mandandolo anche in condizione di non andare. Io debo, che lui dice, ecco, sto bene per giocare, 300 forse, eh, 8 po', ma poi tutti determinati, più o meno. Eh. Ma poi, ecco, indipendentemente per la sua salute, non è possibile che un ragazzo di 20 anni non si, non si risolva questo problema. Eh. Gireremo tutta Italia, il mondo, ma vedremo di risolverlo, eh. Un'ultima cosa, contro il Gavorano entrò al comunale con il sogno, l'ambizione di, di vincere il campionato e di riportare l'Arezzo in C, domani ci entra con il traguardo conquistato che effetto le farà eh, bello, Bello, è chiaro e giusto perché con la Pianese prima non lo potevamo sapere, poteva finire la gara e, e non essere ancora in C, invece domani ci, siamo già, domani ci siamo di già, anche se non è l'ultima perché almeno un'altra... La Cusco detto ci sarà, però è l'ultima del campionato. Mi piacerebbe fare quello che facemmo la prima in Caporrano, <ride> la stessa situazione. E domani al termine della partita di campionato tra Arezzo e Sporting Trestina, la Lega Nazionale Dilettanti premierà la prima squadra Amaranto, lo staff tecnico e i dirigenti per la vittoria del girone E di Serie D. Appuntamento al termine dell'ultimo incontro casalingo della stagione della quale seguirà alle ore 19 il ricevimento nella sala del Consiglio Comunale di Arezzo. Un appuntamento al quale prenderanno parte dirigenti, staff tecnico e capi della prima squadra. A seguire intorno alle 19:30 la passerella in Piazza della Libertà a cui parteciperà anche la Juniores regionale di Massimiliano Bernardini, anche lei vincitrice del proprio girone nel campionato under 19. Qualora le condizioni meteo dovessero essere avverse, i tifosi saranno informati quanto prima su eventuali rinvii e spostamenti dell'appuntamento che celebrerà il ritorno in Serie C. E dopo i tre successi consecutivi in campionato, rispettivamente contro Chievo, Sassari, Torres e Trento, le ragazze amaranto di Mister Testini chiudono il mese di aprile con l'insidiosa trasferta a Tavagnacco. Quella contro le friulane in programma domani alle ore 15 è un'altra partita chiave nella lotta a salvezza. Attualmente la CF Arezzo si trova a più 7 dalla terz'ultima posizione occupata proprio dal Tavagnacco. E con questo è davvero tutto per il nostro telegiornale Io vi ringrazio come sempre per l'attenzione e vi auguro una buona serata. Arrivederci.